Grazie Presidente. Io sento ancora parlare di errori, errori ed errori. Allora, eh, questa la delibera famosa del 2018, io continuo a dire che non è stato un errore, ma è stata dettata dalla necessità di, ho detto prima, armonizzare i tempi della scuola con i tempi amministrativi, è stato ricordato anche dal consigliere De Priamo, per peccato che in alcuni casi va bene, in altri non va bene. Eh, mi riferisco ai, alla adeguata pubblicità, beh posso dire a beneficio anche del lavoro che hanno fatto gli uffici nel 2018 eh, per eh, come dire, ottemperare al dettato della delibera è stata fatta una capillare pubblicità ma non solo sul sito di Roma Capitale ho testimonianza con atti, con note scritte inviate dal Dipartimento al, ai dirigenti scolastici ma anche ai municipi per dare adeguata pubblicità a questa eh, nuova norma che andava a smantellare una prassi consolidata per, negli anni ma che non poteva essere la prassi considerata una norma. Eh, dovrei dire in maniera polemica ma mi astengo dal farlo perché non è nel tempo nel luogo che la legge non ammette ignoranza ma in quel contesto proprio perché si andava a intervenire su quote contributive, ripeto contributive da parte dei meno abbienti eh, si è fatta adeguata pubblicità. Eh, C'è mancato di farla casa per casa. Affineremo anche questo. Eh, inviterò l'amministrazione, la, laddove è possibile, a fare una pubblicità casa per casa. Riguardo al secondo punto di questo ordine del giorno, eh, beh, mi preme sottolineare che questa amministrazione ha mostrato grande attenzione eh, in conseguenza proprio del, del Covid ai, ai contribuenti, a tutti a tutti quelli che, si, eh, che godono del, non solo del beneficio fiscale ma anche che pagano per intero la quota contributiva, ripeto una quota contributiva e questo deve fare un attimino riflettere. Eh, noi abbiamo sospeso i pagamenti, lo abbiamo fatto con un atto d'aula, è stato recepito dalla giunta, quindi i pagamenti per la refezione sono stati sospesi, eh, vuol dire che eh, si dovrà procedere adesso a compensazione per la parte ovviamente contributiva dei, dei, di chi si avvale di questo servizio che è per tutti non solo per i meno abbienti che presentano una certificazione eh, ISEE e che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, parliamo di agevolazioni fiscali, che devono anche rispondere a un dettato superiore che è quello del richiamato di CPM di cui ho fatto, a cui ho fatto riferimento all'inizio di questa discussione, quindi credo che abbiamo messo in atto tutto quello che era possibile mettere in atto, abbiamo voluto, non eravamo nemmeno tenuti a farlo, ma abbiamo voluto integrare la delibera eh, su cui stiamo intervenendo proprio per aprire una finestra ulteriore per chi è ritardatario, perché in questa ottica dovremmo andare a eh, compensare, a, come dire, a risarcire eh, eh, sui ritardatari del 2017, del 2016, del 2015 e 14, perché i ritardi nella presentazione dell'ISE non è frutto dell'anticipazione della data ultima che ha risposto a un'esigenza di eh, come dire, praticità e opportunità per dare dei servizi migliori, ma è un ritardo consolidato, quindi ora ci auguriamo che avendo dilatato l'opportunità di diladare, dilatare i tempi, fino a settembre, al 30 settembre, dicembre era impossibile, infatti abbiamo presentato un emendamento di questo tipo, eh, i ritardatari saranno eh, in numero minore e comunque quelli dell'anno scorso erano più o meno simili, uguali in numero e in percentuale a quelli dell'anno precedente. Quindi eh, siamo rammaricati ma non trattandosi di un errore voteremo no anche a questo ordine del giorno. Grazie. Grazie.